Soprattutto una cosuccia che ha destabilizzato milioni di studenti La maturità Ma cosa sta facendo? Guardi che l'aula è stata già igienizzata Non si sa mai No, un secondo solo che deve entrare la mia famiglia Ma okay. come la sua famiglia? S sia tranquillo, sono pochissime persone Chiama anche nonno Dove le metto le lasagne? Ma è vietato Può portare una sola persona con la mascherina per giunta Se ne vada immediatamente si è già finito sto maxi orale? <ride> Ma aspettavo peggio Grazie, arrivederci uh, Facciamo finta di niente? Mm. Cari ragazzi, controllate sempre le fonti delle notizie, leggete gli articoli per intero e fate attenzione alla data di pubblicazione. È fondamentale sempre essere aggiornati e consultare notizie sui siti ufficiali, diffidando da messaggi o news che non siano direttamente verificabili attraverso la fonte di provenienza. E anche se questa maturità sarà diversa dalle precedenti, noi non vogliamo far mancare il nostro grande in bocca al lupo a tutti voi.